Ciao, sono Greta, sono appena tornata dalla mia esperienza di stage a Shanghai, che è durata tre mesi. È stato molto attinente alla mia formazione e alle mie ispirazioni, poiché ho lavorato per un'agenzia di comunicazione digitale, che è esattamente l'ambito in cui mi sto laureando. È stato il fatto che ho avuto la possibilità di avere più responsabilità e di potermi occupare di mansioni che in Italia non avrei avuto la possibilità di fare, poiché il capo ha riposto in me molta fiducia. Questa esperienza mi è servita molto a livello personale e ha cambiato anche alcuni aspetti del mio carattere, poiché a partire proprio dalle basi io non avevo mai convissuto prima e quindi è stata comunque un'esperienza di condivisione che non è stata sempre facile, però comunque è riuscita ad addolcire le dati del mio carattere e in più... È stato molto, dal punto di vista proprio caratteriale e sentimentale, è stato molto importante questo viaggio per me, poiché ho trovato molti amici, pensavo di trovarmi sola in questa esperienza, in realtà non sono mai stata sola e quindi questi tre mesi sono stati molto piacevoli. Ho sempre avuto una passione per la fotografia anche se non ho mai partecipato a dei corsi professionali, è solo un hobby per me, però in Cina ho avuto modo di fotografare cose molto interessanti che non si ha modo di vedere in nessun'altra città del mondo, poiché Shanghai è una città che unisce la modernità con la tradizione. definirei la mia esperienza come crescita personale, professionale e anche caratteriale poiché è stata la mia prima esperienza lavorativa e quindi mi ha permesso di entrare nel mondo del lavoro la seconda parola direi apertura mentale in quanto, essendo la città completo, no, completamente nuova per me, e ho avuto modo di conoscere una cultura e una tradizione diverse, anche se Shanghai è comunque una città molto moderna. La terza parola direi adattamento, in quanto Considerando anche il fatto che ho un carattere un po' difficile, pensavo di aver qualche problema inizialmente nel mio percorso, in realtà mi sono trovata bene da subito e mi sono adattata alla cultura, alla cucina, ai ritmi e agli orari di questa città molto frenetica. sono stati molto, moltissimi episodi divertenti in quanto ho avuto modo di fare un sacco di amicizia con persone italiane ma anche di altre nazionalità. Un altro aneddoto simpatico è il fatto che al mattino cercavamo sempre un taxi per raggiungere la scuola ma siccome era la città è molto frenetica non riuscivamo mai a trovarne uno dentro un'ora e quindi salivamo sul primo carretto sulla prima moto facendo l'autostop che ci portava a scuola. 4STARS è, è stato di molto supporto per me e consiglierei a tutti di partecipare a questo programma poiché anch'io ero un po' scettica all'inizio e sono partita per Shanghai senza aspettative e senza sapere esattamente quello che sarebbe stato ma dal momento in cui sono arrivata in città è stato tutto facile, tutto bello da subito poiché i ragazzi dello staff ci hanno accompagnati nel nostro percorso di conoscenza e di adattamento della città e forse ha organizzato dei corsi di lingua cinese quindi, comunque, anche la barriera linguistica è, è caduta piano piano. E appunto, il lavoro che ho svolto è stato molto inerente a quello che avrei voluto e quindi lo consiglio a tutti. Mi amo.